Scarica l'applicazione GoodGo e registrati. Una volta effettuato l'accesso, iscriviti alla gara Wisp Green Mob della tua città, ovvero Roma, Bari o Casalecchio di Reno, e inizia a registrare i tuoi spostamenti sostenibili. Accumulerai così punti Gecko In con cui potrai scalare la classifica. della gara, potresti aggiudicarti uno dei premi in palio. Con i tuoi gioco in, migliori l'ambiente. Ti aspetti, corri e scriverti.